Ciao a tutti! In questo video vedremo i tre luoghi migliori dove divertirsi e fare sport a Milano, sia d'estate che d'inverno. SIG! Allora, il primo luogo di cui vi voglio parlare, che sicuramente avrete già visto nei miei video, è il Monza Pizza Bike Park. Adesso andiamo a chiedere un po' agli altri cos'è il Monza Pizza Bike Park e che cosa si fa qua. È un park per le bici? Sì. Molto divertente. Ok. Si salta con gli amici. Okay. Esco con gli amici, vado lì per. Che cosa c'è all'interno del park? La pump track. Pump track, poi? Poi c'è la piscina di gomma a piuma, la Fompit. Sì. I panettoni, bravo! E la linea, grande. la linea grande, la linea grande, con degli istruttori molto bravi che ah, ti insegnano. Bravo. Tu, che sei più local degli altri, dici che cosa serve per iscriversi al Monza Pizza che Ormai lo sai a memoria anche te Allora, visita medica, che si Bravissimo. fa il proprio medico: eh, codice fiscale, carta d'identità? Sì. E se sei maggiorenne, un genitore. Se non sei maggiorenne, se non sei maggiorenne, <ride> quindi certificato medico, carta d'identità, codice fiscale. Esatto. E genitore se sei minorenne Esatto Perfetto. bravissimo Iscrizione costa 30 euro al maggiorenne e 25 al minorenne Ci C'è già compreso il ingresso. primo ingresso Se non avete le protezioni quindi bel casco integrale, ginocchiere e paraschiena tipo... Potete prenderle qua al Monza Pisa E anche la bici soprattutto Ah vedete questa è una bici che abbiamo noi al parque E che possiamo dare a tutti i nostri tesserati Insieme a protezioni Ginocchiere para schiena. quindi adesso direi che posso anch'io vestirmi e girare. Vi farò vedere un po' tutte le strutture viste dalla prima persona perché l'obiettivo di questo video è proprio farvi vedere come si può vivere un weekend ricco di adrenalina proprio negli dintorni di Milano. Tu sei l'amico di Alberto Nasca? non è l'amico di Alberto Nasca, si chiama Eduardo. Edoardo. Ah, Edoardo Nasca è quello. No Edoardo è è Alberto Nascar Albert Fai i vlog di Youtube sì. eh, Di moto sì, ah. Questa sì. è la pump track Qua si impara A ah? saltare No eh, Che cazzo ah? Girare pom Pompare Ma Bravo Messaggio sbagliato <ride> <ride> Mi fai vedere come si pompa o faccio vedere io come Fai vedere te E qui ci si stanca? Molto. Un botto. Una volta che si impara a girare in pantrack, è vero pazzo? Si va sui panettoni. Ah, è con ecco, plus del Monza Pizza. È che se venite potete girare con me con... Babbo Natale. È con Babbo Natale. Con Diego. Quindi se venite qua, molto facile che ci beccate. Comunque il bello di questi salti è che magari sono un pochino più grossi di un salto normale, però per imparare si possono proprio prendere piano piano e usare come salite e discese. Tipo così. Sta andando? No, io solo Sony, però non sono capace. Oh. dopo aver fatto anche i panettoni, volendo, se proprio siete amanti del salto, c'è la piscina di gomma a piuma. Però adesso il buon Francesco vi metterò sulla GoPro e ci farà vedere un bellissimo salto. Mostraglielo. E poi è difficile ad uscire. Bravissimo. Una volta saldata in pompite, bisogna però tirarla fuori. Tu cosa stai provando? Vai, mostraci. Dopo averlo fatto a piedi lo ma si porta bici. sulla bici Ecco Così facile Una volta provata la rampa in foam si passa al mulch Come vedete questo salto non è un salto normale ma è fatto di trucciolato di legno Così se cadi ammortizza e non cadi sul duro dove ci sono tre diverse rampe per i tre diversi livelli di difficoltà Solitamente il più piccolo è usato per imparare a saltar dritti su un salto col buco Quello in mezzo è proprio per fare tutti i trick giganti E poi c'è il boner perché è un'altra struttura che si trova nelle varie competizioni di slopestyle Tino! Quanto mi dai se faccio tre whip bar alla prima senza warm up? Prima non lo faccio da sei mesi Ti mando un tosco col bacon Ti mando un toast col bacon Va bene Vai. Quanto sta andando la GoPro? Cioè sta andando? Non lo so Ci sono i numerini iscritti? Tanti è mio, cazzo, quel toast lì, fottutamente mio. Io mi sto cagando in mano. Perché? Perché ho paura a fare backflip. Allora, il mulch è proprio perfetto per provare Flip la prima volta. Tra l'altro, con la DH, eh. Non gira! Oh! Sono vivo! Sei vivo? Dai dai, prova di chiuderla! Non fa... Occolo, eccolo! Oh! Eccolo! Eccolo! Oh, Bella! Finalmente! Ultima linea, c'è la linea grossa, la usiamo un po' di più in primavera estate. Questi sono salti solo per professionisti. Secondo posto siamo allo 0G 0 Gravity a Milano Più precisamente l'Ambrate Cavolo hai imparato a parlare certo. il gazzo anche alla camera. E niente yeah, course, no. Siete in tre basta oggi eh? Siamo sempre Vada io Che stai a fatto? Se avete visto qualsiasi mia storia, qualsiasi mio video sapete che veniamo no, in questo posto molto spesso Però e questo è uno dei tre posti, secondo me, migliori per divertirsi a Milano Viene. Sempre se siete appassionati, sempre su queste cose Un po' di adrenalina, vi deve piacere questi sport un po' così che si sta in aria puzzetti. e Puzzetti, <ride> puzzetti. Cioè, da dire una cosa per iniziare, che in realtà... Lo Zero Gravity ha due palestre, noi siamo nella palestra master che è quella un po' più per allenarsi In realtà poi c'è una palestra più ludica che è dall'altra parte, che è dall'altra parte del muro, mi correggetino Che è un po' più ludica, quindi se volete divertirvi e non volete fare il tesseramento che costa di più Di là c'è il posto per voi Let's go Let's go Al di fuori di saltare sul trampolino si possono inventare un sacco di cose bellissime. Adesso faremo inve inventare una cosa a tino e una cosa dal boreto. Posso fare un percorso oh, a ostacoli. No. Sì, sì. Si parte il rosso qua oh, ci hanno sì. messo apposta, Grazie. Va bene, poi. poi da qua. Bisogna. Sal salire su questo, lanciarsi e cercare di arrivare mm. alla scala, al gradino più alto. E fai? Beh, insomma, mostracelo perché qui. Sì, eh, ma non ci già parla. pensato. Uh, oh. che attività! Attenzione! Oh parkour guarda lì no è, è già qui sì, sì, è già tornato T'ho perso attenzione è stato Par sull'ultimo parkour vai Ah! tanto questa è la taglia! Sì. alla prima vai vai visto alla prima vai. la passiamo? Ah, oh, eh, non l'ho passato, Ce l'ho ancora E' il tono <ride> fatta Atleta Aspetta Vado Su oh. Ma meglio di te ragazzi. Meglio di me, cazzo Guarda che è veloce È veloce, ragazzo È no, difficile no, qua, no. è difficile ah, è più, più atletico di noi Vai, vai, vai È qua è difficile, vai, ah, piano. Oh, vai piano Vai piano, vai piano, vai piano Oh. Ma cazzo sono io faccio cagare a saltare su da fermo molto male Ah, ah difficile eh Qua tutti un po' di difficoltà ah, niente lui proprio si è lanciato Parti dall'infondo a sinistra okay. Poi. Dove c'è l'angolo okay. praticamente Sali su questi qua blu Sì okay. Scendiamo Prego, vada, mostraci. Attenzione, agile. Agilis. <ride> Agilis ti tocca. Quarkur. Quarkur. Ah, oh, sul piede, attenzione. Vabbè, era sul piede. Vai, vai, su, su. 7-7 sette, sette dritto, Tino, 7 dritto. Bella. Sono oh, 5. A parte cazzeggiare come abbiamo fatto in questo video Teoria noi veniamo qua proprio per allenarci E non facciamo solo gli stupidi così Ma facciamo anche le cose serie UK i needed getaway much on my mind i never be satisfied no matter the money you make always be dealing with something new finding out things that i never knew e come terzo e ultimo posto bene però non sono i go eh. sono delle cose mh, tipo bici però un po' più veloci allora, presentiamo tutta la, la, la ciurma di oggi cioè il solito del pino il solito del pino lui classico il rookie della serata ah, l'unico serio forse l'outsider che... no l'unico serio che, è sì, che, non è che tra l'altro ha ah, Edo Mazzuoli che fa il campionato super sport 600 giusto? Sì. Buona domanda, ci ha prestato tutte le tutte. Una, due, due gli stivali Tre, e la c'è la quarta. E poi lui! Ciao! Lui è quello che non sa usare la GoPro La GoPro non sono capace Esperienza tutta la moto, mai messo su prima d'ora Sto in piedi da solo Per <ride> il tuo outfit Per il PNHM <ride> 13 euro ebook, ebook. Calzino con i cactus, professione per il mallelo sempre Partiamo dal basso <ride> da 45 euro. 45 euro. Euro. Tutta Edomatsu Modello tight che <ride> scopo <ride> <ride> <Bell 'album. ride> Eh mi dicessi qualcosa prima eh, Cambierebbe ti condizionerei Dai condizionami No? no. E invece devi <ride> andare okay. fare quello che dici Allora Toto in pratica questa è una pista e quelle sono delle moto Noi siamo vestiti così perché ci andiamo sopra Vediamo Toto quanto si sente a suo agio dentro questi vestiti Stai, vedi veramente da sotto che strane che sono Grande Allora, commentino post GP Se volete divertirvi alla sera con i vostri amici venite qua perché veramente ci si casa un botto Ringraziamo Edo, Edo Tra No esatto, ringraziamo Edo perché ci ha prestato tute ehm, stivali esatto, sponsor cioè, ufficiale esatto, della sponsor, serata eravamo tutti edomazzuoli esatto, esatto. race day by edomazzu esatto. lasciate un commento che cosa ne pensate di questi posti. anzi scrivetemi nei commenti in quale posto vi piacerebbe andare se, o se volete vedere che provo un altro sport perché io veramente mi diverto un sacco eh tra l'altro non, non abbiamo detto una cosa prima comunque era la nostra prima volta che facevamo pit bike Sono prima ma non ultima. ultima ricordate anche di iscrivervi al canale perché è fondamentale per me se vi iscrivete riusciamo a crescere Riusciamo a fare portare, più cose belle. Esatto, portare contenuti migliori Provare cose nuove, esperienze nuove Stiamo crescendo quindi Continuate a supportarmi Grazie mille e ci vediamo al prossimo video Yo.